Quali sono gli atti più spregevoli dell'imperatore Nerone? L'imperatore Nerone fu un imperatore molto particolare, di atti spregevoli ne fece tanti, ma ce ne sono tre che io ritengo sono fra quelli più spregevoli. Che un uomo possa fare al terzo posto c'è l'uccisione del suo insegnante Seneca al secondo posto c'è l'uccisione di sua madre Agrippina. al primo posto vi è sicuramente l'uccisione di sua moglie la cosa più brutta che Nerone poteva fare è ucciderla in quel modo a calci mentre e lei era incinta di suo figlio. Quindi in un solo attimo uccide sia la moglie che il suo futuro figlio. Nerone è sicuramente uno degli imperatori più contestati della storia. Questi sono alcuni degli episodi che hanno caratterizzato la sua vita